E veniamo ora ad analizzare l'ultima parte relativa al bilancio di previsione per il 2014, ossia quella che riguarda le opere e gli investimenti. C'è da fare una premessa importante, queste spese vengono affrontate esclusivamente attraverso entrate dedicate e queste entrate sono quasi esclusivamente costituite da due voci, le dismissioni ovvero eh, dei beni demaniali che il comune vende in quanto non ne ha più bisogno e eh, oppure eh, dei finanziamenti appositamente dedicati che possono provenire dallo Stato, da, dalla Regione o dalla Provincia tipicamente più da questi ultimi due che dallo Stato stesso. In questa tabella abbiamo praticamente riunito sia le entrate in conto capitale, così vengono definite, sia le spese che eh, da queste entrate scaturiranno per l'anno 2014. Cominciamo con la parte bassa della tabella, cioè quella relativa alle entrate, da dove ci si aspetta che entrino soldi da dedicare alle opere pubbliche. La prima voce di 2.855.000 euro proviene dalla alienazione dei beni patrimoniali, sostanzialmente dalla vendita delle farmacie, vendita che non è avvenuta lo scorso anno, come era stato previsto, che per quest'anno è stata ribassata nelle previsioni perché l'asta andò deserta. Siamo ormai nel mese di ottobre e ancora non ci sono state offerte, quindi è molto diciamo, presumibile che anche per quest'anno le farmacie non si vendano e che quindi questa voce sta lì a far bellezza per se stessa e che in realtà non trovi poi alcun riscontro reale di impiego. Peccato perché nelle intenzioni, come vedremo dopo, eh, si sarebbero potute realizzare opere interessanti. 179 Euro arriveranno da capitali eh, forniti dallo Stato, la parte più consistente 1.850.000 Euro dalla Regione. Eh, la Regione eh, finanzia con questa cifra un'opera specifica che è praticamente un troncone fognario eh, da collegare al depuratore di eh, Montagnano. Altri enti e altri soggetti eh, faranno pervenire cifre minori intorno ai 650-680 mila euro circa e vediamo come in, queste entrate verranno impiegate. Come abbiamo detto, eh, salterà quasi certamente eh, la voce relativa all'istruzione all elementare, 1.492.000 euro, la terza riga nella tabella in alto, come pure la, la voce successiva, 1.312.000 per la viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, perché queste due cifre eh, essere, anzi, devono essere alimentate dalla vendita delle farmacie, che come abbiamo visto quasi certamente non ci sarà per quest'anno, di conseguenza non ci saranno nemmeno queste opere che abbiamo appena detto. Rimane invece la previsione per la fognatura, servizio idrico integrato, 1.850.000 euro, chiedo scusa, 400.000 euro per l'ufficio tecnico e qui onestamente non sappiamo assolutamente di che cosa si tratti, come non sappiamo di che cosa si tratti quando parliamo della penultima e dell'ultima riga i 204.000 euro per lo smaltimento rifiuti o dei 230.000 per il servizio necroscopico cimiteriale. Presumibilmente questa cifra in particolare potrebbe servire alla realizzazione di nuovi fornetti. Cosa dire per quanto riguarda questa parte del bilancio? Molto scarna, come vedete, quasi inesistente nelle, nelle opere da realizzare. Ancor peggio la situazione relativa al 2015 e al 2016, così come compare dalle previsioni del bilancio triennale. Niente opere pubbliche, niente investimenti, il nostro Comune non ha capacità, almeno stando a quanto egli stesso dichiara, di attingere a fondi che gli consentano di investire in questi settori. Si potrebbe pensare ad opere realizzate attraverso specifici progetti da presentare in regione o in provincia, ma anche presso la comunità europea, che molto spesso finanzia opere importanti. Ci sono nazioni europee che con i soldi che non sono stati destinati all'Italia, perché l'Italia in generale non è, non è mai stata un campione, nel riuscire a realizzare progetti degni di essere finanziati ci sono nazioni europee, come dicevo, che hanno potuto realizzare interi tratti autostradali ce n'è una in Irlanda che chiamano appunto Autostrada Italia proprio per ricordare che è stata fatta esclusivamente con i soldi che l'Italia non è riuscita a spendere e questo ce la dice un po' tutta su quella che è una situazione generale che nel nostro paese si trascina. Ardea ovviamente non fa eccezione, anzi c'è da dire che in questo eccelle molto più che nella media nazionale.